sono 20 ormai sabati consecutivi che veniamo in piazza per protestare per contestare il Green questa norma infame valata dal governo Draghi per imporre giuridiziamente l'obbligo vaccinale Perché ha fatto qualche critica ed è stato massacrato, naturalmente sempre in nome della democrazia, perché questi la democrazia la intendono solo quando fate quello che facciamo, quello che dicono loro, se oggi alzare una critica... avuto il coraggio di dire la verità. uno dei pochi, uno dei pochi che hanno... Una, un ruolo di responsabilità e che ha avuto il coraggio di dire la verità. Ma questi signori, da Ferro, da Fugatti, dal sindaco Iannegelli, da tutti i rappresentanti delle istituzioni, istituzioni questa volta con la I minuscola, perché migliaia di persone li hanno salvate, magari anche molte che l'ospedale dava per... Una campagna di terrorismo mediatico, senza la paura, molti, molti di quelli che sono stati... Ci sta portando alla fame, sta portando il popolo italiano a livello di quello che è stato la Grecia. Okay. What? No. Hey! Perché ognuno qui rappresenta se stesso e il governo non può comprarci e nemmeno venderci, sicuramente non riesce a fermarci. C'è una regola chiara da imparare per non lasciarsi distrarre, dividi e comanda è da sempre un'arma che si mette in campo servendosi delle persone a piacere, ma noi siamo forti, coesi, intelligenti, informati e fratelli in famiglia per far quel per tutti per i grigiani e per il soldi per i colapsi saluto a quelli dell'ultimo piano della palazzina che ci sostengono. bravo grazie anche a voi Categoria che fino adesso non è mai stata nominata e che è stata una categoria determinante per questa situazione, a cui è una categoria che coinvolge tantissime persone. Si chiamano in inglese drammose, però significato sempre quello, non vorrei entrare in particolari su cosa significa, ma l'avete già capito. Lo sport preferito di questi signori, ed esattamente questa gente qua. Perché dico i parafulli? Perché. Un grande problema l'ha creato tutta quella serie di dirigenti, personaggi, una gran parte, me ne vogliono Rosanna, una gran parte dei medici. dei nostri ami si assiste a un rigore esagerato, mai visto prima, fatto di pesanti cariche, dispersione del dissenso con l'uso degli idranti e manganelli, d'aspo per un banchetto di qualche ora dove regna l'abusivismo e un susseguirsi di diviete sempre più stringenti. Vengono feriti e gelati molti corpi, ma ancora di più vengono ferite e raggelate le coscienze di quegli operatori delle forze dell'ordine che sanno che stavolta la giustizia è quella che cammina in piazza dalla parte del popolo oppresso. La voce della coscienza, possibile che per molti sia una voce così lontana, impercettibile e facile da soffocare? E una volta soffocata o sventuta, cosa diviene un uomo o una donna senza coscienza? Essa un involucro materiale e materialista senza la parte più nobile, quella spirituale. Un appartenente alle forze dell'ordine non dovrebbe mai addormentare la coscienza poiché cadrebbe immediatamente in una contraddizione interna. Non sarebbe più in grado di onorare quell'atto prettamente spirituale dato dal giudamento di fedeltà alla Costituzione e dalla nazione e al suo tempo prestato. Un esecutivo che impiega le forze dell'ordine, come mai ho dette, di una sua proprietà e che lancerà sempre di più le coscienze dei tutori dell'ordine che tolta la divisa, incasati dal servizio, si siedono a tavola, occhi bassi, per la difesa della patria e la sal salvaguardia delle libere istituzioni. Lo giuro! Fortemente di sì, avvicinare il eccetera. Un'altra cosa a dire, perché probabilmente la segnala quando va in sul giornale dice che... È... I <laughs> win.